Ma, ehm, sì, Presidente, cioè, eh, io non so, credo siamo sull'ordine del giorno 8, ehm, se mi dà conferma perché ho sentito eh, parlare Contempo, di tutto. Consiglio. Ok, grazie. No, perché ho sentito eh, da parte del proponente di parlare di tutto tranne del, mm. ehm, di questo ordine del giorno che tra l'altro riguarda una richiesta eh, appunto di eh, promuovere un'attività di potenziamento dell'illuminazione pubblica. Allora, io ehm, dico subito questo, che noi eh, come Movimento 5 Stelle sull'illuminazione pubblica credo che abbiamo fatto tantissimo, eh, abbiamo iniziato già dal 2017 a eh, stanziare 800 mila euro per nuova illuminazione pubblica. Dopodiché abbiamo stanziato nel 2019 2 milioni 323 mila, sempre per illuminazione pubblica, al quale si è aggiunto il piano, eh, il, eh, piano per la qualità della luce di 2 milioni e 600 mila. Gli interventi che hanno riguardato gli 800 euro sono stati tutti... Mh, eseguiti, parliamo di interventi eh, anche nelle periferie, soprattutto nelle periferie, sono in corso di esecuzione gli altri due eh, interventi dei, di diversi milioni di Euro, a questi si aggiungono altri 13 milioni di Euro stanziati con l'assestamento. Eh, questo, anche questi interventi in, nelle periferie, eh, anche tanti piccoli interventi, a questi si aggiungono dei municipi che vanno dai 30.000 ai 60.000 euro, eh, sono stati illuminati i parchi come quello di Salvatore Allende dal municipio settimo dopo una commissione lavori pubblici capitolina da me presieduta eh, il municipio settimo ha portato avanti egregiamente il lavoro e ora è stato illuminato il parco che chiaramente esisteva anche prima, buio, del prima del Movimento 5 Stelle eh, però non lo dobbiamo dire, scusate mm, dopodiché insomma... Eh, per esempio anche un piazzale eh, davanti a una scuola, i cittadini chiedevano da tempo di essere illuminato, Par parlo del piazzale a Via dei Finetti, municipio nono, che tra l'altro conosco benissimo, eh, finalmente è stato illuminato sempre grazie all'amministrazione del Movimento 5 Stelle. Il piazzale era buio anche prima, ma non lo possiamo dire. Eh, sono stanziati, quindi abbiamo stanziato milioni e milioni di euro, lavori che sta portando avanti eh, a, ce, a reti, chiaramente, eh, tramite progettazione ed altro, eh, quindi lavori importanti che illuminano diverse parti che fino adesso sono state buie della città, ripeto, soprattutto della periferia. Aggiungo anche ammodernamento e sicurezza, 6 milioni e 350 mila, sempre passati con lo scorso assestamento ma che, mm. ehm, eh, che a reti comunque stava già portando avanti e eh, eh, anche questo ammodernamento di reti eh, eh, elettriche quindi voglio dire non, non lo so ehm, io le vedo molte, molte più luci accese in città nelle periferie me lo dicono i cittadini me lo dicono i cittadini e questo a me basta quindi io eh, dico alla maggioranza di votare in senso contrario eh, questo ordine del giorno perché nulla aggiunge a quello che già sta facendo questa amministrazione. Grazie.